Carissimi, è la ventiquattresima domenica del tempo ordinario, il tema che in certo senso ci viene proposto è il perdono, il perdono dei fratelli, ed è Pietro a chiedere a Gesù quante volte devo perdonare il mio fratello, sette volte? La risposta di Gesù è sorprendente, non sette, ma settanta volte sette, si tratta di numeri, c'è una simbologia che rimanda in qualche modo alla vicenda di Genesi, di Caino che sarà vendicato sette volte che sarà ecco, appunto perdonato e che il Signore lo proteggerà perché nessuno tocchi Caino c'è sempre da parte di Dio questa attenzione verso il peccatore non lo identifica con il suo peccato perché ogni persona è degna della grazia di Dio, dell'amore di Dio e deve ricevere il perdono così come lo riceve da Dio ecco la parabola che Gesù propone in questa pagina del Vangelo, in questa domenica sta proprio in questa direzione il padrone che è Dio che condona il debito al servo prostrato, perché questo servo è veramente triste, addolorato per questo debito immane 10.000 talenti, praticamente è il debito di un'intera città, Ed è per questo che per lui la prospettiva è che addirittura i, i suoi si prostituiscano e, e che vengano venduti come schiavi. Mi ricorda la vicenda di San Nicola, io sono a Bari e San Nicola ecco, riscattò proprio quelle ragazze dalla, dalla, dal destino della prostituzione col suo intervento un intervento misericordioso, caritatevole. Ma qui è, è Dio nella persona del padrone che condona tutto il debito. La bontà di Dio, la misericordia di Dio è sempre eccedente. Gli viene condonato tutto. Non è che gli viene ridotto o viene dilazionato, diremmo oggi, quel debito. Eh, no, viene interamente condonato. Peccato però che questo servo non ha la stessa misericordia, lo stesso atteggiamento, non in lui, ecco questo è chiaro, capisce di essere stato perdonato, magari in quel momento si accorge che quella è l'unica via, la più bella, la più vera, perdonare, perdonare di cuore, però non è in grado, non riesce a perdonare un altro che servo, che a sua volta ha un debito con lui. Non riesce, è nella natura dell'uomo, dell non riuscire a fare altrettanto. Eh. Ma Gesù ci ricorda in un altro passo con la misura con cui misuriamo, sarà misurato a noi, ebbene quindi che ci impegniamo a perdonare. E questo perdono non deve essere un perdono strutturato, strategicamente eh, o di mente, ma un perdono, potrei dire, di pancia e di cuore. Nel resto Gesù lo dice, il Signore Dio perdonerà di cuore. È un perdono che deve essere accordato con il cuore. Quindi un convincimento personale, interiore, un movimento del cuore, che il Signore ci aiuti a perdonare di cuore i nostri fratelli. Anche se, devo dire, anche quando perdoniamo, il perdono non cambia la situazione. Le ferite che il fratello ci ha procurato purtroppo rimangono. Ogni giorno quindi, 70 volte 7 appunto, ogni giorno, non solo una volta, noi dobbiamo perdonare perché ogni giorno queste ferite, questi incontri, queste situazioni dolorose sono dinanzi ai nostri occhi. E siamo chiamati ogni giorno dunque a rinnovare il perdono verso i nostri fratelli per trovare pace nei nostri cuori e per dare pace ai cuori di chi ci sta accanto. Buona domenica a tutti.